Sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Roma in Viale Somalia numero 6. Con questo video volevo augurare il Buon Natale a tutti i nostri clienti, i nostri clienti che hanno acquistato, che hanno locato, che hanno venduto casa con noi. Che altro dire Buon Natale!